Viene giù la forza della natura. le e lui ti dimentichi perdi un po' di tempo e lui con la zampa fa un cenno sulla tua mano come per chiederti He won't lie. vostro gatto, che accompagnano il vostro cuore, il respiro si adatta al suo, da forte a sempre più lento, più lento, più lento, il respiro si adatta al suo. miccio e lo coccolate e lui si coccola a voi lo prendete per mano e lo accarezzate vi fate prendete questa giornata vostra fate la vostra questa giornata prendetevi un momento per voi per restare dentro di voi scoprire dentro la vostra anima cosa c'è ascoltatevi ascoltate la vostra anima sentite la pioggia che vi scorre dentro le vene il vento che soffia incessante sembra quasi mai finire eccolo dopo una dolce pausa di colpo il silenzio arriva eccolo che riparte con le sue raffiche sempre più potenti quella piccola pausa rappresenta il vuoto che a volte dentro di voi si cela per piccoli trame che vi portate fin da piccoli questi sono i vuoti ascoltate il vuoto che era arrivato prima che come un attimo vi pervade e vi tiene dentro vi tiene bloccati ma poi quella sferzata continua e improvvisa di vento vi induce a svegliarvi a rendervi conto che quei vuoti sono istantanei, ma a volte arrivano nella vostra mente, mentre siete lì coricati, distesi, di fronte a, queste, a questi pensieri che vi pervadono la mente, ma voi fate come questa pioggia buttateli via a questi vuoti che quando appaiono nella mente vostra buttateli via scacciateli dal vostro cuore e dalla vostra mente e vedrete che vivrete momenti più sereni e felici ritorniamo la vostra giornata concedetevi un po' più di sonno riposatevi dormire fa bene alla mente e al cuore guarisce gli stress accumulati in questi ultimi periodi aiutate il vostro corpo a ritrovare la serenità sentite la pioggia che batte questa pioggia che batte incessante, erano i problemi che avevate prima, i problemi di tutti i giorni o qualcuno magari che ve li creava, fate in modo che questa pioggia incessante di pensieri se ne vada, ascoltatela, ascoltate bene la pioggia, sentite com'è incessante, sembra non finire mai come i vostri problemi i vostri pensieri delle volte sembrano non finire mai e allora voi dovete trovare il modo di farli finire al più presto subito i pensieri trovate una soluzione alternativa Concentrate la vostra mente. Chiudete gli occhi. Lasciate che i pensieri, come questa pioggia incessante, scorrino, scorrino e pervadano tutto il vostro corpo. Lasciatelo fluire. Lasciate fluire questo. Questa pioggia. Lasciatela fluire dentro di voi. Fate dei respiri profondi. coccolatevi coccolatevi coccolatevi con il vostro animale domestico prendetelo in braccio così coccolatevi questa fluttuazione di pensieri il vostro micio con le vostre fusa vi aiuterà a scacciare i pensieri brutti anche lui ha paura della pioggia sente questa pioggia incessante e ha paura e ha bisogno di essere rassicurato in ogni momento voi lo prendete sotto le vostre coperte, voi siete a casa dal lavoro, state tranquilli, è il vostro momento oggi, è il vostro momento e quindi prendete il vostro gatto, coccolatelo, coccolatelo con voi, tenetelo abbracciato fatevi coccolare anche da lui in questo momento magico eccolo aiutatelo ad essere rassicurato aiutatelo anche lui pensate che anche lui ha dei pensieri anche lui ha un'anima dolce e sensibile e anche lui ha bisogno di amore. sentite quando questi pensieri si fermano dentro il vostro animo sentite come un blocco interiore sì e allora dovete sbloccarlo attendete che la pioggia riprenda e poi scacciateli pensate a cose più belle e se ne sentite una qualcuna di cattiva cercate di non pensare E va di qua, poi va di là, poi di qua. Ti stai aiutando, stai chiudendo gli occhi, ti fai tras trasportare, trasporta la tua mente, falla trasportare.